Il mio odio per te, è così grande perché sei scemo Lasci stuochi di dentro, di notte alle tre, passi la spina a Cosa ti passa per la testa e non ti leggi? tanto intorno tu non capisci proprio proprio un cazzo perché perché perché, perché tu sei scelto